Eh, grazie Presidente, guardi, è un'illustrazione molto veloce, qui nel territorio di eh, Roma Capitale e nel Municipio 9 da diversi anni e anche durante questa nostra amministrazione ci sono degli atti di fatto approvati all'unanimità per la realizzazione di una uh, stazione ferroviaria uh, denominata in modo come dire, pratico, di divino amore per la vicinanza che c'è al noto. Eh, santuario. In quest'area di fatto c'è tutta una popolazione di de diverse decine di migliaia di abitanti che potrebbero trovare un beneficio enorme eh, dalla realizzazione di questa stazione ferroviaria. Eh, e io credo importante che questa amministrazione metta in atto tutte le eh, possibilità per la realizzazione di questa stazione, adoperandosi presso la Regione Lazio e tutti i soggetti istituzionali preposti, nonché ovviamente con RFI, col quale Roma Capitale ha un accordo di collaborazione, eh, mh, per poter eh, progettare e realizzare questa stazione ferroviaria. È una richiesta molto forte che arriva dal territorio. Io credo che sia giusto che quest'Aula approvi questo ordine del giorno per mettere in atto tutti gli atti per far sì che possa essere realizzata. Grazie.